Salve a tutti ragazzi Potresti stoppare Potresti stoppare Salve a tutti ragazzi e ragazze E benvenuti in questo nuovo video nonché secondo vlog La smetti La smetti allora, perché sto facendo questo video? Nonostante sia quel cretino del mio collega Wiley <ride> che dovrebbe occuparsi delle riprese, invece sta giocando a GTA, bravissimo. No, Vaffan... Allora, faccio questo video per annunciarvi che io il 6 e il 7 aprile sarò, signore e signori, al Romix. Non ce la posso fare io a fare sto maledetto vlog. Io li odio i vlog perché non sono capace. Sti vlog di aggiornamento del canale e quant'altro. Vlog di aggiornamento del canale poi Niente quindi sarò a Romix il 6 7 aprile Assieme ad altri miei colleghi Ci sarà Roger ci sarà pure dei youtuber Grandissimo non vedo l'ora di vederti Caro mio stimatissimo collega E niente ragazzi La smetti Porca miseria Niente ragazzi finisce qui il video Vi volevo soltanto dire questo Ci vediamo a Romix il 6 7 aprile Spero che ci siate e se ci sarete niente Ci faremo 4 chiacchiere magari una foto, parliamo di cose, insomma, che tanto anche sul mio canale o altro, insomma, vabbè, quello che vuole. <ride> non dire queste cose, e niente, ragazzi. Noi ci rivediamo con un nuovo video. A proposito, per quanto riguarda la programmazione video, sta per uscire il, Desi, il nuovo episodio di Desine Comics, finalmente. Oh. E ci sto mettendo un po' a montarlo perché come al solito Wiley non ha il dono della sintesi, però spero di non far uscire di nuovo una roba da 40 minuti, porca miseria. Porca miseria. Sei un incompetente tu nella, nel riassumere, nel riassumere qualcosa, tu sei veramente l'incarnazione dell'incompetenza fatta a persona sì, ma non vuol dire che devi fare 40 o 30, 40 o 60 minuti di video, porca miseria Vabbè, è finiti questi piccoli aggiornamenti di questo vlog, che ragazzi vabbè, proprio una merda, sicuramente E noi ci rivediamo con un nuovo video Arrivederci! Adesso stacchi per favore, Leo, porca miseria